Lascia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi uh, che uh, sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto, sta uh, a giocare uh, Non più altro e ombre, matalo, matalo Camperon dietro la cru, devi uh, iscriverti al canale Maxi su Youtube, dirti uh, tutto e di più uh, Forza fallo pure tu, perché uh, con le tigre ti Roma stare sempre passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Matti e questo è un nuovo video in cui vi aggiorno per quanto riguarda il glitch dei soldi da fare da solo, che alcuni commentano che va, alcuni commentano che non va però io ho voluto fare chiarezza, sono riuscito a loggarmi finalmente dopo una giornata di tentativi e, e quindi ho voluto provare, tentare questo glitch e e farlo insomma per vedere se funzionava per vedere se c'aveva qualche bug qualcosa di strano allora per fare il glitch ragazzi i soliti requisiti oramai lo conoscete tutti però lo spiego anche perché magari se arriva qualcuno nuovo che non lo sa eh, lo spieghiamo qui mi ha tirato dentro un colpo però non fa nulla andiamo molto in velocità quindi eh, risparmiamo del tempo eh, mi teletrasporto e ricominciamo il glitch quindi a questo punto ragazzi i requisiti che ci servono sono un veicolo speciale che sia un qualunque veicolo che entra nello Santos Custom oppure una Deluxo, però nella Deluxo con la Deluxo vi dovete buggare, e poi eh, vi dovete mettere vicino all'entrata di... di un appartamento e aprire il Colpo Domus Day avviarlo una volta e poi la seconda volta e aspettare questo caricamento che vedete in basso a destra. Come vedete il caricamento, vi avviate verso l'entrata, premete cerchio, uscite fuori e andate subito sul cerchio giallo per fermare il conteggio, ragazzi. Come avete visto, io sono buggato. A questo punto, ragazzi, vi faccio vedere anche la data, per, per correttezza, insomma, no? vi faccio vedere la data in cui ho girato. Il, glitch, anche se ho postato su telegram un commento di un utente che confermava il perfetto funzionamento del glitch però ho voluto testare con mano ragazzi no quindi a questo punto entriamo nello santos custom una volta fatto il bug abbiamo lo stile buggato se non abbiamo distrutto nulla non serve fare nulla come ho fatto io entriamo e usciamo dallo santos custom e ci dirigiamo verso il nostro ceo perché è lì che andremo a fare il glitch Il CEO dovrà avere un'officina uh, un E dovrà avere nel garage in cui andremo a duplicare L'auto che vogliamo duplicare più eh, LGRH8 Insomma dovrà essere pieno Potete anche non metterle qui le LGRH8 Potete metterle dove vi pare L'importante è che il garage in cui andrete a mettere il clone sia pieno a questo punto premete freccia destra entrate nell'officina meccanica cambiate la targa quindi usate una targa personalizzata ragazzi per fare questo glitch scendete dal veicolo, risalite sul veicolo premete freccia destra e vi spawnerà nuovamente nel vostro carattere come vedete la duplicazione è riuscita, perfettamente ragazzi, senza nessun problema e a questo punto ragazzi siamo pronti a portare fuori questa duplicazione allora per chi non riesce a portarla fuori la duplicazione consiglio sempre di avviare un colpo di lestere come ho fatto io per teletrasportarmi a casa e l'auto vi spawnerà sotto casa invece eh, chi ha l'arcadius faccia questo passaggio che sto facendo io andare in ufficio vedete l'auto nel momento in cui io sono sull'ascensore con la mappa aperta è subito spawnata in strada ragazzi a questo punto basterà scendere in strada, prendere l'auto e rimetterla nel garage o dove stiamo facendo il glitch o in un altro garage che dovrà essere sempre pieno. Mi raccomando il garage è pieno ragazzi perché altrimenti rimarrete in un bug di schermata nera infinito e dovrete riavviare il gioco. Non ci saranno alternative ragazzi. A questo punto io vado a rimettere l'auto nel garage e il gioco è fatto. Il mio clone è eccolo qui insomma allora alcuni mi hanno commentato che non vi spawna il veicolo dopo che lo richiamate allora se è una deluxo dovete buggarvi per forza ogni sacra volta ragazzi non, non c'è possibilità che vi spawni la deluxo in strada se invece è un blazer acqua o una ram buggy o qualunque altro veicolo speciale eh, diciamo che di solito spawna, se non spawna cambiate sessione ho riavviate il gioco, vedete io qui adesso sto chiamando il blazer acqua e non sto guardando dalla direzione dove dovrebbe spawnare, o meglio davanti a me e, e quindi vado a richiedere il blazer acqua, aspetto che consegna in corso sia finita e vado a cercare il mio blazer acqua, ovviamente non lo vedremo in mappa basterà cercarlo un tantino, eccolo qui Ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere. Il glitch è ancora funzionante, penso che regga fino a domani. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video!